Bene, buongiorno, Allora ci troviamo qui stamattina con gli amici di CMI per affrontare un tema delicatissimo che è quello in parte dell'emergenza sanitaria che l'intero paese sta vivendo, ma per quanto ci riguarda l'aspetto più uh, preoccupante è la crisi e, e l'emergenza politico-istituzionale che il nostro Paese sta vivendo. Uh, dopo mesi di inattività della politica, e non faccio riferimento a schieramenti di sinistra e di destra, ma parlo della politica in generale, dopo mesi di inattività uh, non, il Paese non si è fatto trovare pronto a quello che era una probabile seconda ondata del, uh, del, uh, del virus e quindi della uh, del pericolo sanitario che vivevamo e ci siamo ritrovati ad affrontare invece una vera e propria emergenza sociale. Hanno avuto il coraggio barbaro di dividere il paese, caso mai ci fosse, ci fosse stato bisogno di fare ulteriori divisioni, di dividere il paese in fasce e di creare ulteriori divisioni tra regioni, tra stati sociali, tra, tra le varie categorie. Ovviamente questo ha fatto sì che la gente stanca di questa incapacità Politica, di affrontare le vere problematiche e quindi eh, di, di dare risposte certe alla salute, al pericolo salute che vivevamo, sta dando forma a, a, a proteste diciamo, spontanee e popolari che ovviamente poi per certi aspetti si sfocino anche in avvenimenti che possono essere eh, violenti o comunque criticabili. Allora noi abbiamo già chiarito già dalla prima manifestazione a Napoli assieme all'amico Sergio Angrisani che innanzitutto esprimiamo la massima solidarietà a chi in questo momento è in una condizione di sofferenza e quindi ovviamente legittimamente protesta, al di là di quelle che sono le forme, è chiaro la violenza insomma, la rinneghiamo, non, non, ma voglio dire se la gente scende in piazza è perché sta vivendo una sofferenza, altrimenti non ci, non ci sarebbe motivo e starebbero tranquillamente a casa loro insomma, a viversi a viversi come dire, questo, questo momento. La cosa che in modo particolare in Campania sta infastidendo sia eh, come dire, la società, la cittadinanza, ma anche poi eh, le altre organizzazioni politiche come la nostra e questo degrado istituzionale che stiamo vivendo un governatore che accusa il sindaco, il sindaco che accusa il governatore, un continuo teatrino a confrontarsi sul niente anziché pensare a quelle che sono le reali emergenze del, uh, del paese questo ovviamente è una cosa intollerabile e invitiamo i protagonisti uh, delle istituzioni in questo momento a recuperare dignità alle istituzioni e alla politica perché non è possibile andare avanti con queste barzellette Io... Pensavo alle parole che dice il presidente dell'ordine dei giornalisti quando nella cerimonia di investitura dei nuovi giornalisti consegna le tessere e dice dove arriva un giornalista arriva della, della libertà, dove arriva la libertà arriva un giornalista. Non è così purtroppo dovrebbe essere così ma non è sempre così, eh, sia io che Ciro mh, oltre ad essere responsabili politici dei due movimenti che vedete eh, qui sul manifesto siamo entrambi giornalisti, eh, stranamente quando noi raccontiamo, il, anzi per il solo motivo di volere eh, raccontare la verità eh, siamo, siamo tacciati di eh, complottismo, si può dire? Complottismo. Bene, se chi racconta la verità è complottista, noi siamo orgogliosamente complottisti, per una ragione semplice, noi siamo in totale stato confusionale, non noi personalmente, noi cittadini di questa Repubblica e in particolare noi cittadini di questa parte del Paese. Abbiamo un governatore che a seconda del suo umore si sveglia una mattina e emana una ordinanza. Fino a ieri sera doveva essere dichiarata zona gialla la Campania, zona rossa scusatemi, poi diventa automaticamente zona gialla. Lui resta deluso da questa cosa, chiude le scuole, lascia a metà aperte le attività imprenditoriali e commerciali e mi leggo all'oggetto del contendere. Queste decisioni isteriche eh, di chi ci sta governando stanno determinando il fallimento di moltissime attività imprenditoriali. Io ho parlato proprio ieri con un imprenditore napoletano. Che non, non voglio portarla sul drammatico ma è quello che è accaduto in lacrime, in lacrime un uomo di 56 anni mi ha detto sergio io dopo quasi 28 anni di attività devo mandare a casa sei dipendenti e un cuoco quindi lui stamattina non ha aperto la sua attività ha chiuso e come lui eh, ha chiuso il gambrinus che aveva 42 dipendenti stamattina molti non hanno aperto perché pensavano, lo potrete vedere se inquadrate la piazza perché fino a ieri le, il governatore della Campania aveva detto che stamattina ci sarebbe stato il lockdown l'aveva annunciato quasi in maniera minacciosa ripeto, fermo poi rimangiarsi il tutto e dire vabbè chiudo solo le scuole così come, come gli passa un pochino per, per la testa questo qua è il personaggio che meno di 20 giorni fa il, I campani hanno eletto con il 70% dei consensi, tranne oggi scoprire che è un uomo disperato, confuso, che non ha alcuna, alcuna capacità amministrativa e questo me ne assumo la responsabilità politica, non ha il governatore De Luca, non ha nessuna capacità amministrativa e gestionale dell'emergenza dell'emergenza sanitaria in piena emergenza sanitaria ragazzi quello che dico potete farlo tutti come verifica ospedale San Giovanni Bosco l'emergenza sta chiusa 8 posti in emergenza sono stati persi più 10 in subintensiva quindi in una fase di straordinaria emergenza come ci narra quella stampa fallace, bugiarda asservita al sistema va in contraddizione ufficialmente si è chiuso per lavori cioè immaginate un ospedale che ha una emergenza intensiva di 8 posti e una subintensiva di 10 posti da aprile scorso ad oggi non hanno fatto nulla neanche la separazione sporco pulito chiude in piena emergenza sanitaria sono 26.000 per adesso i posti di lavoro persi dal, dall'inizio di questa pseudo pandemia, mai dichiarata, mai confermata pandemia, simil pandemia, come diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità, trasformata dal linguaggio, ecco il linguaggio è importante in tutto quello che sta accadendo, coprifuoco, distanziamento sociale, siamo in guerra, con chi non si è capito ancora. Siamo in guerra con qualcosa che altro non è che un'influenza complessa, come dicono tutti, tutti i virologi, i ricercatori e gli scienziati seri, non quelli là al soldo del sistema, i, i ricercatori di fortuna, di poltrone o di chissà che cosa. Bassetti, non ha, eh, Bassetti è Ligure, quindi lontano da noi. Bassetti ha detto che finita questa pandemia, lui andrà via da questo paese perché non ci avrà più spazio. Il professore Giulio Tarro ha sempre detto, fin dall'inizio, ai miei microfoni, questa è una influenza mite, non fa morti. I morti che fa sono i morti determinati da patologie serie, complesse, pregresse. E dalla inadeguatezza del sistema ma sanitario. Ma soprattutto dall'inadeguatezza, ma anche dalla incapacità del nostro Ministro della Salute la incapacità del Ministro della Salute, il Ministro Speranza è l'ultima persona dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio in grado di gestire e determinare il sistema operativo, non c'è un protocollo, non esiste, ripeto, ancora la divisione sporco pulito, chi arriva in un pronto soccorso con un braccio rotto a fianco può avere una persona Covid, può avere una persona colpita da Covid quindi o chi arriva con un infarto o qualunque altra cosa quando si parla di sporco pulito non è biancheria è questo lo potete verificare ospedale del mare, provate ad andarci E' così il nostro punto di vista è tutta una montatura internazionale perché ci stanno degli asset che devono cambiare lo stiamo vedendo con quello che sta accadendo ah, ci ha raggiunto anche il segretario generale del sindacato vorrei eh, Vito Vicesilao, avvocato accanto a me e dopo conclude do subito la parola all'avvocato che eh, si presenta pure perché non tutti purtroppo la conoscono, sì, io sì, sì perché... lei è famosissima. Quindi voglio dire ci troviamo di fronte a una situazione mal gestita, c'è cioè una mala gestione sia a livello territoriale che a livello nazionale. Chi sta pagando lo scotto? Sono i lavoratori, sono le aziende, ma soprattutto il sistema sociale. Eh, sono Vito Vincenzi sono qua in veste di rappresentante di un'associazione datoriale che è Confi Impresa Italia, eh, che rappresenta un po' il tessuto lavorativo di tante aziende, un po di voce perché sono... eh, che rappresenta un po' il tessuto eh, operativo, lavorativo, fattivo di tante imprese eh, su tutto il territorio nazionale che stanno vivendo in questo periodo una fase eh, di eh, forzata sopravvivenza, forzata nel senso che... Eh, le attuali condizioni dei vari DPCM hanno indotto tutte le aziende, ma questo purtroppo è un dato oggettivo, non è una eh, con banale constatazione, eh, a doversi inventare delle alternative imprenditoriali. Alternative imprenditoriali che eh, purtroppo vengono mortificate, nel senso che malgrado gli sforzi di questo Governo, Sembrerebbe che la cassa integrazione non sia andata sempre a buon fine, sembrerebbe che le contribuzioni non abbiano raggiunto tutte le eh, imprese che stanno soffrendo in questo periodo, sembrerebbe che i nuovi stanziamenti previsti non arriveranno nei tempi utili e quindi necessari alla sopravvivenza delle aziende, perché se parliamo del fondo europeo e degli stanziamenti a fondo perduto, laddove dovessimo raggiungere questo risultato non sarebbe prima della fine del 2021. Altri finanziamenti e fondi non ce ne stanno, la domanda che ci dobbiamo porre come categoria è da dove arrivano questi fondi che attualmente hanno erogato. Eh, purtroppo arrivano, e la risposta è semplicissima, dall'aumento del debito pubblico che comporterà necessariamente una, un ripensamento tributario e fiscale sia sui lavoratori che sulle aziende, deprimendo ulteriormente eh, quello che è il mercato e la capacità di ripresa dei consumi. E questo ce lo dobbiamo dire con molta onestà, oltre al fatto che il problema che ci dobbiamo porre tutti, sia imprese che lavoratori, è la capacità dell'Inps di reggere attuali, agli attuali esborsi e alla capacità di affrontare le nuove sfide. Abbiamo per scontato che sia un'emergenza reale. Se è un'emergenza così preoccupante che allarma uh, i nostri scienziati, che allarma il sistema ospedaliero, che allarma anche la cittadinanza, di pare il caso che ci siano tante autorità a poter intervenire sulla questione, che ci sia il Ministero della Salute, il Presidente del Consiglio, il CTS, il Governatore, i sindaci, addirittura è di ieri il provvedimento del Sindaco di Giuliano che vieta di fumare nelle aree esterne senza tenere conto delle esigenze di un tabaggista, io non lo sono, ma capisco qual è la difficoltà per un fumatore di vietare addirittura il fumo all'esterno, quindi ognuno eh, è un sistema che oramai è impazzito ognuno pensa di sovrapporsi agli altri sempre con ulteriori restrizioni, nessuno che abbia una visione di come superare questo momento di di emergenza. Allora, se proprio deve essere trattata come emergenza, deve essere trattata da un'unica autorità e senza questa suddivisione che non sta facendo altro che suddividere ulteriormente e portare ad un individualismo eccessivo. Ogni persona si sente da solo e ognuno sta affrontando l'emergenza come meglio vedere. e Ovviamente assistiamo poi a quei fenomeni di intolleranza perché magari io posso essere meno preoccupato rispetto ad un altro e all'esterno cerco quando è possibile di non utilizzare la mascherina, però questo può infastidire chi è preoccupato, per la propria salute e ti obbliga a metterla e nascono delle discussioni che non hanno né capo né coda perché è incapace il nostro sistema politico, diciamo, di dare regole certe nel rispetto della salute delle persone però, per favore, e delle emergenze io. Cioè di quello che... e non ognuno che improvvisa secondo quelle che sono le proprie necessità politiche, abbiamo assistito negli ultimi giorni veramente a uno spettacolo degradante per la nostra città ma per la politica in generale di questo che sta avesse un rimbalzo di accuse tra dei Magistris e il governatore e il governatore non ne possiamo, abbiamo dei problemi seri che è appunto il fallimento del nostro sistema sanitario poi bisogna anche tenere conto giustamente lo diceva Sergio per l'ordine dei giornalisti ma l'ordine dei medici l'ordine professionale dei medici non è da meno perché se il presidente di ordine dei medici si sogna di chiedere eh, probabilmente dal, dal suo osservatore ritiene che sia così di chiedere il lockdown per l'intero paese e quindi che tutto il paese si è trattato come zona rossa fareò lo stesso Presidente dell'Ordine dei Medici che ha chiesto ai medici di non fare le visite domiciliari quindi quello che era un primo presidio di soccorso emergenziale per le persone in difficoltà è stato negato quindi non, non, non si può chiedere questo e il contrario di questo, bisogna essere coerenti con le scelte che si fanno ed è questo che noi chiediamo alle nostre istituzioni. Io volevo dire una cosa molto semplice, in questo paese ormai l'abbiamo capito, si muore solo di Covid, per il resto non si muore più di nient'altro, quindi questo dovrebbe farci stare tranquilli per certi aspetti, abbiamo trovato quindi la soluzione per i tumori, per gli infarti e per, per tutte le malattie, anche asintomatiche, quelle là che ti fanno stramazzare al sole senza nessun motivo, no, gli per questo per esempio o far morire neonati innocenti, innocenti come è successo appunto mi suggeriva eh, quella ragazza che eh, purtroppo è stata eh, fatta lasciare morire il bambino perché aspettavano il risultato del tampone, qua siamo alla follia totale, siamo alla follia totale, non è vero che non esiste però Ciro eh, un organismo, esiste quella famosa task force di cui non ne sentiamo più parlare, è un costo che grava ancora di più sulle tasche dei contribuenti, un gruppo di 450 persone che non sappiamo neanche chi sono. Non sappiamo in cosa, ma sicuramente saranno dei cervelloni, visti i risultati, no? Visti i risultati saranno delle menti straordinarie come lo sono i nostri governanti, perché come vedete sta andando tutto bene.